Allora, buon pomeriggio e niente ero ero di lavoro oggi 2 giugno a verificare una copertura in, in gigahertz Io ho detto e santo dio c'è ancora la neve sul penna Io ho detto mi porta dietro a radio e almeno vado a giocare un po direzione Monte Maggiorasca, la vetta più alta della provincia di Parma, 1008-1799 e si sale tranquillamente mestamente, sempre salita. 40 metri con l'apparato il cinesino ho preso il cinesino stavolta vediamo un po che combina senza neppure il frequenzimetro quindi lo spot sarà così adminchiam 73 Roger, Roger, my friend, Foxtrot 4, Whisky, Bravo, November, 5-9, you're for the log, my name is Alessandro, back to you. Ok, molto grazie, ciao, ciao, arrivederci, ciao. Ciao, 73, buona giornata, ciao. Italia 1, Golf, Yankee, Charlie. Ok, Italia 1, Golf, Yankee, Charlie, 5-9, QSL? per te nome Claudio QTHV al piano 10 km a nord di Torino Ciao a presto grazie grazie a te scusami no, ti chiedo una cortesia mi dici su che frequenza sono grazie sei a eh, 7090 eh, 7090 faccio qualche scarto perché avevo ancora cose meccaniche io c'è un vecchio summer che 288 e sono roger, roger e poi ti mando il video di quello che uso io capirai che te sei messo di lusso oh carissimo eco alfa 2 delta tango 5959 qsl sì, grazie, per 5, 9, grazie a te grazie a te quando manchi mi preoccupo ciao 73 buona serata ciao Uh, Roger, Roger, Sierra Papa 9, Alfa Messico Hotel, 59 for you, my friend, back to you. Thank you, my friend, Sierra Papa 9, Alfa Messico Hotel, thank you, bye bye, 73. Allora, come è? Attivare una cima sotto con. Uh un apparato radio minimalista qual è il Kilo November Quebec 7 alfa è un casino non sai su che frequenza sei quindi ti tocca chiederlo e, vabbè. e non puoi fare lo spot perché non sai su che frequenza sei però ci si riesce c'è un capriolo che mi guarda vabbè tirai fuori di testa e ci si riesce eh, i quattro contatti necessari per l'attivazione della della cima si fanno devo averne fatto una decina ringrazio i colleghi della zona 9 che eh, 2 più 1 3 subito di botto sennò era, ero veramente depresso sempre una bella camminata eh? indubbiamente Ah, qui siamo in una torbiera. Questo è un relitto eh, glaciale, una torbiera, infatti, ha la classica conformazione morfologica di un lago e piano piano si sta interrando. E il destino sarà diventare una piana umida. Finita lì, qualche perla di geologia così buttata in, nel mezzo. Tanto camminiamo perché poi mi viene buio e non è nei miei progetti andare in mezzo ai boschi al buio. Vabbè, se non hai voglia di sotto a questo non lo so, in quattro giorni, tre attivazioni. Monte Sant'Antonio, Monte Fabei e Monte Maggiorasca e adesso in discesa verso il passo del Tomarlo e mi dispiace che l'abbiano tolta come cima sotta perché era una vetta bellissima da attivare e nonostante sia molto comoda sono meno di 600 metri dalla, dalla statale e hai un bel pezzo in arrampicata, ma è stata tolta per le regole del sotta E amen, ce la buttiamo in pazienza. 73 quello là è il monte Tomarlo, che non è più cima sotta. E mi dispiace veramente, veramente tanto perché è bellissimo. E quel dente là te lo devi arrampicare. Peccato.